Ven in Paris 2019, siamo allo stand di Evoca Group e ci troviamo in compagnia del Country Manager Francia, Guillaume Bourione. L'ho pronunciata bene Guillaume? Sì, sì, bene, grazie. Intanto bentornato qui dinanzi alle telecamere di tv.it. A te voglio chiedere innanzitutto quanto è importante per Evoca Group il mercato francese? In Francia siamo la prima filiale del gruppo Evoca adesso siamo 65 persone lavorando qui e noi siamo la prima o la unica filiale che uh, rivende tutti i prodotti del gruppo Evoca abbiamo fatto l'anno passato l'integrazione di Seiko abbiamo fatto l'integrazione della Gamas uh, Ducale siamo in grado di fare l'integrazione di Quality Espresso e Gaggia e adesso stiamo anche sviluppando le vendite per il prodotto della New East. Come rappresentante del gruppo Evoca Francia sono molto fiere perché abbiamo fatto questa integrazione che era difficile ma abbiamo successo e adesso siamo in grado di continuare a fare il sviluppo del mercato francese nel vending ma anche per l'oreca, l'OCS e il produttore della nuova tecnologia. Noi in Francia siamo la prima filiale già per il mercato dell'oreca per tutto il gruppo e abbiamo organizzato le equipe commerciali e tecniche per sviluppare le competenze nel vending anche competenze per l'oreca, per l'OCS e per le toto, tutte le nuove tecnologie, inclusivo la telemetria e tutto questo. Guillaume, mentre tu parlavi, scorrevano le immagini di vari distributori che qui esponete in questo mega stand di Vending Paris 2019. Ma alle nostre spalle. C'è una doppia macchina, una stazione vending a tutti gli effetti, costituita dall'orchestra e dalla maestro. La maestro è un po' il vostro cavallo di battaglia del momento. Spieghiamo a tutti loro in un minuto per quali ragioni dovrebbero acquistare una maestro. Allora, adesso la maestro è come le ha detto, è il flagship della nostra gamma vending. Uh, perché? Ha integrato tutta la nostra esperienza per fare il caffè. Ovviamente siamo una, una uh, ditta specializzata nella fabbricazione di buon caffè. Anche tutti i prodotti, gourmet, cappuccino e tutto questo. Abbiamo integrato anche uh, un screen perché la comunicazione con i clienti e consumatori è molto importante e da dare agli operatori la possibilità di comunicare, di fare della pubblicità e attraverso della telemetria di tirare tutte le informazioni per ottimizzare la gestione delle macchine. Quello che in gergo si chiama Dynamic Digital Signage, la segnaletica digitale. Sì, ehm, siamo in grado di offrire a clienti eh, operatori di eh, inviare informazioni sul prodotto, informazioni di pubblicità, dove la, macch la macchina è in locazione, anche il cliente dell'operatore ha la possibilità di comunicare con gli utilizzatori, dunque di avere l'interfaccia con il consumatore attraverso dei microfoni o di soluzioni dove si può parlare. Bene, eh, Guilherme, il tuo italiano è molto meglio di quello che eh, mi avevi indicato. Inizialmente hai detto: Ma io non, non ricordo le parole in italiano, lo parlo molto male perché sono stato eh, 27 anni fuori dall'Italia, e cioè, prima in Francia, poi negli Stati Uniti poi in Brasile si è diventato cittadino del mondo attraverso prima eh, Zanussi poi nell'evoluzione Electrolux e poi, poi Necta NW, Evoca insomma tu vivi in questa casa da metà vita sì sì ho, ho lavorato eh, quasi 30 anni per questa ditta. E, e questo è molto particolare e interessante perché ho fatto tantissima cosa differente, e, e, rimanendo nel gruppo, e oggi nel secolo XX, 20, 20, io eh, credito che è molto difficile rimanere tantissimo anno in un stesso gruppo e per dire che a me piace molto lavorare con questa ditta perché cada anno c'è un nuovo challenge che abbiamo di affrontare. Guillem, grazie, sei stato davvero molto disponibile, saluto a tutti gli amici di VenninTV.it Molto grazie a tutti e a, a te, a, a, alla prossima fiera.